Allora, questa sera abbiamo già fatto qui questo microfono. Questa sera parleremo. Vai sempre questa, questa, questa, questa, questa, questa sera parleremo di una cosa interessante. Allora, una cosa interessante è che la messa a punto la conosco. Messa pure qualcuno dovreste sapere tutto su tutto, però diciamo, sentiamo anche cosa sì. da dire, non si sa mai che abbiamo un'idea migliore delle altre o no? comunque abbia, possa risolvere magari qualche piccolo problema che io ho avuto nella mia messa a punto del campo. Però prima, prima eh, due paroline su altri due argomenti, molto semplici, perché la volta scorsa che ho eh, filmato un po' tutto il mio, mio amoradà eh, per una un, situazione di cambio di pile, cambio eccetera, come è stato ben ripreso, non è che qualcuno del normale, se interrompe cos'è fatto. Allora ho parlato eh, di, del metodo didattico della costruzione personale, che non tutti sanno cos'è questa costruzione personale, però a me mi ha incuriosito, no? incuriosito, perché in tanti volantini, in, tanti, in tante situazioni arceristiche, mi ha incuriosito questa metodologia nuova, straordinaria metodologia di insegnamento che riguarda la costruzione personale, che subito così no? mi era venuto un po' in mente no? cos'è questa costruzione personale. In effetti, poi, ripensandoci e andando un po' a rifletterci sopra, a ricercare un po', effettivamente è un metodo didattico molto conosciuto, che è quello del costruzionismo, anzi, del costruttivismo, anche se diciamo che il costruzionismo è quello che è stato più implementato in questo, in questo caso perché mi è venuto in mente? mi è in mente perché questo genere di eh, attività didattica viene normalmente utilizzata nel e-learning eh, quindi nella, nelle lezioni online nelle lezioni che vengono effettuate eh, attraverso didattica interattiva e viene proprio utilizzato questo questo genere di attività, dove effettivamente eh, si contrappone un po' lo stile di insegnamento all'espositivismo, no? Cioè, io dico le cose, dico quello che c'è da fare, e voi le fate. No? E questo va bene in matematica, no? In matematico non ci può essere... No, prova te prima e vediamo come funziona. Invece, nel, in alcuni sport, in alcune attività, nella attività abbiamo visto che specialmente eh, nel, nell'open source e in tutte le attività eh, didattiche informatiche nel quale ci sono delle comunità eh, il, il metodo del costruttivismo è in, in, indispensabile perché tutti devono collaborare tutti devono dare informazioni e tutto deve crescere con un coordinatore che però deve stimolare eccetera eccetera e questo mi ha fatto venire in mente che eh, attivare questa didattica anche in alcuni sport può essere interessante può essere una soluzione andando ancora più a fondo mi sono accorto che eh, eh, ma io effettivamente ho ricevuto già queste, questi input didattici perché sono sì stato un autodidatta, anche se il costruzionismo non è auto-apprendimento. quindi io come insegnante non devo dire eh, fai e poi vediamo, ma deve essere sì. un no? io devo mettere il mio allievo al centro della situazione e non io l insegnante al centro e gli allievi che... ma devo stimolare, non so posso stimolare con dei casi di studio, li posso stimolare con la risoluzione di problemi, li posso stimolare a, a, a fare cose e poi eventualmente a fare delle correzioni. E questo è molto interessante nel tiro con l'arco, nel tiro con l'arco è molto interessante perché io se con i miei allievi dico solo mano morbida, eh, cioè uso solo dei rinforzi come nella normale didattica, che viene utilizzata nel, nel tiro con l'arco, effettivamente non riesco ad avere grandi risultati, no? Ho più risultati se l'apprendimento eh, viene stimolato e cresce dentro di me. Io devo innescare delle idee, se io inserisco delle idee, stimolo delle idee, queste idee crescono e danno motivazione a progredire ovviamente cosa succede? che non tutti hanno gli stessi stimoli hanno gli stessi gradi di apprendimento quindi io dovrò lasciare scorrere i vari gradi di apprendimento e stimolare i miei allievi in modo naturale questo diciamo prevede la didattica no? in effetti eh, dire ti spiego come si fa e poi tu lo fai è pericoloso no? perché io sì lo posso, posso, posso spiegare bene ma farglielo fare come glielo ho spiegato eh, che vuol dire avere un modello avere un modello da applicare è un modello da applicare in uno sport come il tiro con l'altro dove non c'è un modello per chi deve imparare perché siamo fatti tutti diversi con tempi di apprendimento diversi con uno scolotone diversi con Diversi. è molto difficile è molto meglio dire prova prima e vediamo cosa succede e vediamo come fare e vediamo le correzioni che dobbiamo mettere perché questo stimola la mia creatività la mia voglia di avere di progredire se no è una progressione per procura. Noi diamo, e lo facciamo tutti, l'ho fatto anch'io nei miei corsi, io do degli stimoli per procura. Dico cosa devo fare per procura. Io sono al centro dell'attenzione e nel corso di tiro con l'arco i miei allievi devono pedessicamente seguire i miei insegnamenti. Questo purtroppo porta a degli apprendimenti molto minori di quelli che sarebbero se io usassi come leva di più la creatività. È molto difficile. È molto difficile, ma interessante. Vediamo se ho Ecco, non apprendere per applicare, non apprendere per applicare, ma fare per imparare. Questo è il, diciamo, il fulcro, no? Non apprendere per applicare, ma fare per imparare. Quindi fare, fare, fare, fare correzione e così via. Questa è una piccola precisazione che volevo fare per quanto riguarda questo genere didattico che è interessantissimo. Diciamo che chi l'ha sviluppato, chi ha sviluppato questo, questa didattica che diciamo è più verso i giovani ha anche inventato i mattoncini Lego che saranno pure costruzioni che però sono interessanti, no? i mattoncini di Lego, perché in effetti Adesso un po' meno perché il marketing ha un po' rovinato quello che era l'invenzione, l'intuizione del mattoncino legno, che era proprio quella della creatività, adesso si vendono i, i giochi praticamente già, già fatti, solamente dare, che limitano molto la creatività, però in effetti quello è, è interessante. Oh, è, un po quello da, è un po' quello da seguire. Allora, bisogna essere un po' spinti e stimolati dai propri interessi. No? Chi ha meno interesse seguirà meno, chi ha più interesse seguirà di più, però lo stimolo deve venire dentro di noi, deve essere nostro. E questa è la cosa più importante eh, per concludere, no? che noi atleti, noi arcieri, parlo da arcieri, non da tecnico. Deve venire da noi, non dobbiamo pensare che il tecnico sia in grado di fare qualcosa, il tecnico può fare poco, non ho detto niente, ma può fare poco, il tecnico può fare poco, il tecnico, un bravo tecnico, un bravo tecnico è un, è un grande al dono della dela, cioè deve delegare al, al, al proprio atleta. deve delegare mi fanno ridere quei tecnici che seguono l'atleta dietro la linea di tiro e dicono delle cose. Non fanno crescere nessuno, se non un stessi. Non, non danno niente. A... E questo parlo d'arciere, eh? non parlo certo di tecnico, parlo d'arciere. Io tutti i salti di qualità che ho fatto, ne ho fatti parecchi salti di qualità, li ho fatti ripensando adesso. Yeah me ne rendevo conto, i salti di qualità che ho fatto li ho fatti perché al momento giusto, la persona giusta mi ha detto la parola giusta. Solo per questo, non cosa dovevo fare e come lo dovevo fare, mi ha istillato l'idea. La persona giusta al momento giusto. E io sono sicuro che questa persona che l'ho fatto non l'ha fatto a caso. L'ha fatto al momento giusto. Quando l'ha creduto opportuno, mi ha dato l'input. E questo deve fare un bravo tipico. Il bravo tecnico deve dare l'input al momento giusto. Studiare, guardare l'atleta, vederlo, e poi inserirgli l'idea giusta per farlo proverso. Questo è basilare. E questo è quello che, ora riguardandomi indietro, Meglio se non me ne sono accorto, meglio, non me ne devo accorto. Però i risultati mi hanno dato ragione. E se devo andare indietro e, e, e seguire il contrario, vedere quando eh, mi è successo che ci ho preso, e ci sto continuando a prendere da 12 anni a questa parte, è un caso raro, eh? da quanto riguarda l'arco nudo, se ne contano sulle dita di una mano che succeda una cosa del genere, che l'altro veramente brucia, brucia il cervello, se devo guardarmi lì indietro mi accorgo proprio che stato, ci sono stati dei momenti chiave in cui alcune persone mi hanno acceso la voce. Con poche parole, semplici, non tecniche. Perché la tecnica, la sappiate su internet, diciamo normali, non abbiamo problemi della tecnica, la tecnica. tecnica tiro con l'arco non è una scienza. Se fosse una scienza sarebbe una formula chimica, sarebbe fare la torta, fare la pasticceria, che anche lì ci sarebbe da dire. Purtroppo è quasi un'arte, no? quindi nasce da tante piccole cose che vanno assemblate e messe insieme. E tutte queste cose qua, nel 99% dei casi, del, del nel 99% il 99% lo deve mettere in pace il bravo tecnico ta, mette l'ultimo per sé ecco. quindi siete voi artefici di voi stessi tutti voi voi siete gli artefici voi dovete contribuire per il 99% del tempo quindi il consiglio è sempre quello di avere se un tecnico ma non aspettatevi nulla da te siete voi che dovete istruirlo dargli il 99% e poi aspettarvi il tassello per farvi volare però ci saranno carceri per te. che tecnici infatti. Ah, certo che ci sono piacere, tecnici, giusto appunto. Dove li troviamo i tecnici? I tecnici, i tecnici uh, ci esistono perché conoscono la tecnica, questo non vuol dire però far progredire un atleta, ma perché? Perché Non per colpa del tecnico, ricorda di essere, eh? ma no? per colpa dell'atleta, perché l'atleta culturalmente non è stato istruito a ad autistruirsi, ma deve mettercela lui, non il tecnico, te non ti devi aspettare, ma nessuno mi guarda, ma di che, che discorso è il discorso di fare, te devi metterci, tu puoi venire a andare dal tecnico e dire ho oh, questi problemi, voglio risolverli in questo modo. A volte non te ne accorgi che c'è dei problemi, no, no, no, no, no, no, un altro, guarda, no. Guarda, il tiro con l'acqua è molto semplice per i problemi, li vedi subito fai 600, fai tutti i 10, no, ci sono dei problemi. E vedremo poi a questo punto che so, se io faccio anche male, male faccio sempre nello stesso modo, le frecce vanno tutte le 100. Il problema è farle tutte nello stesso modo. Vabbè lì entrano in gioco metodi tecnici che saranno magari elaborati in un da un'altra angolazione. Poi un'altra cosa, brevemente, sempre brevemente, sempre brevemente mi hanno fatto alcune domande, sempre per quanto riguarda la volta scorsa. Allora, la prima domanda che mi hanno fatto è, non riesco a capire, la volta scorsa hai detto che non bisogna mirare, ma dici anche che vedi la punta della freccia sempre e comunque nello stesso punto anche se inconsciamente non è con lo stesso? No, non è lo stesso, perché io, ad esempio, la punta non la vedo sempre nello stesso punto se dovessi mai guardarla. Effettivamente è più il nostro corpo, no? la nostra attentività, la nostra, non dico istintività, non so. il nostro essere. Del tiro che ci fa fare il tiro, se io mi fermo o la mia attenzione la sposto sul miradiglio, se no lo specialmente con ma questo con tutte le tipologie di tiro, compreso il fucile con il cannocchiale portatile, sarebbe troppo comodo no? se non lo metto in una mozza e eh, non non, non riuscerò mai a, a, usare, a stare fermo, immobile, a tenere il reticolo sul centro del bersaglio e poi tirare il dentro, non funziona così, lo ve lo assicuro, dimmi pure. Cosa ti che non ho mai la punta nello stesso se mai lavato, come dovete? Allora, ti sei vista e filmato la volta scorsa? Eh, questo è male la volta scorsa abbiamo parlato che il tiro esiste nel tiro con l'arco di qualsiasi tipo esiste solo il tiro respiro non esiste il tiro mirato con l'arco perché la mira non esiste infatti la mira non è neanche fondamentale per la mira non è parlare come fondamentale ma è. quindi la mira non esiste la mira non è da prendere in considerazione se io dovessi mirare eh, consciamente sarei ordinato perché nella mia attenzione posso solo pensare una cosa alla volta, inconscio invece mille, diecimila, centomila cose contemporaneamente quindi avevamo stabilito che la mira accade la mira accade se lo voglio. quindi il mio metodo tecnico l'unico metodo tecnico possibile in tutti i tipi di tiro è che la mira la lasciamo accadere e allenarla a lasciarla non ci torno più sopra ma la punta della freccia dove la vedo? quando tiro con l'arco nudo e non la puoi tenere sempre ferma lì è impossibile anzi se te dovessi decidere di tenerla sempre ferma lì come le... come le senti i muscoli? come le senti le sensazioni? come senti tutte quelle altre cose che sono molto ma molto ma molto ma molto ma molto, molto più importanti della mia. Perché gli allineamenti, di spinta e trazione sul piano verticale, sul piano verticale, se io non le sento alla perfezione, al rilascio avrò un risultato angolare che mi farà rendere il volo della freccia caotico. Caotico vuol dire che andrà no? e normalmente gli archi nudi cosa succede? Che le visuali degli archivi sono dei colabrodi e il colabrodo è l'archetipo del caos. ragion per cui c'è qualcosa che non funziona se miro, non devo mirare. La punta della freccia dove la devo vedere? No. Mi sceglierò un punto. A me piace vederla tangente al giallo, tangente che gira lì tangente al giallo e la vedo sfocata, grossa così sfocata, perché io ho a fuoco e c'è il bersaglio. Quindi vedrò una roba sfocata, grande così, perché logico ce l'ho a un metro di distanza e il bersaglio ce l'ho a 30 metri, quindi se metto a fuoco a 30 metri, a un metro vedo sfocato. Non importa, benissimo. Non ha nessun importato, vedrete, dovete crederci, quella grossa cosa sfocata lì andrà sempre nello stesso punto e funziona no? funziona perché, perché funziona? perché ve lo dico io che funziona perché io sono quello che ha fatto 15 volte 5,60 nel libro con un record di 567 punti e mi sono anche qualificato come olimpico pur tirando al comune il campionato italiano quindi se vi dico che funziona così funziona perché funziona solo per 60 Ci se vediamo se voi mirate, sbagliate. Attenzione! Non lo so, non dovete porre l'ultima attenzione solamente sulla mira. Non, non vi preoccupate di l'attenzione, non la dovete porre, ma sull'azione. Intanto, costruite un circolo virtuoso, e cioè, se voi l'attenzione la portate sulla mira tutto il resto diventa labile non riuscite più a coordinare la coordinazione è la cosa più importante nel triangolare a tutti i livelli, olimpico, compatto quindi dovete porre attenzione all'azione e questo fa sì che intanto non ci costruite dentro un target panico perché attenzione ce l'avete sull'azione e non sulla mira ecco, ecco il circolo del tuo Ecco perché già da subito bisogna insegnare all'azione, solamente al tiro. Dopo, eventualmente, miriamo. Ma miriamo, tanto per avere un minimo di precisione, su deve essere sempre la punta della freccia, con visione secondaria, con visione sfocata, non mi interessa, ma il mio cervello, state tranquilli, che registrerà tutto quello che ha davanti a sé e lo terrà in debito conto e è molto, il mio inconscio è molto, molto molto molto più potente di quello che io sono in grado consciamente di pensare. Ci pensa, tanto riesce a fare 10.000 cose contemporaneamente, vuoi che una in più non la riesco a fare a no. quindi la mia attenzione deve essere l'azione. allineamenti contrapposizione delle forze, rilascio, non leva il rilascio, tirerò mille frecce perché questo rilascio non, non, non lo sistemo Rilascio da, messa a punto, eccetera, eccetera. La mira, lasciate la strada. Vieni, ma quando siete forti, quando siete, sarete bravi sull'azione, la mira ce l'avete, non vi dovete preoccupare. È lo stesso un tiratore, piace molto agli tiratori fare il, il paragone del, del baseball o della pallacanestro. Prima allenatevi bene a essere dei grandi atleti, poi vedete che a forza di tirarli andano lì anche a occhi no, chiusi. La stessa cosa vale per il tiro con l'arco. Un'altra domanda sulla mira? O oh, sono oh, ho detto un sacco di stronzate oppure avete capito tutto. Ci credi? Però sì. no, no, ti consiglio di andare a vedere il mio intervento della volta scorsa. comunque sul mio canale Ferruccio Berti, basta andare su YouTube digitare Ferruccio Berti e ci sono i filmati, della, come adesso, della, della, della, della volta scorsa, quindi te e eventualmente dovrò riparare la domanda, senza un problemi, Un'altra cosa interessante che mi hanno chiesto è il tiro istintivo, ma esiste questo tiro istintivo nel senso? possiamo tirare istintivamente con l'arco anche la prima volta che teniamo l'arco in mano quindi a questa domanda avevo già risposto a questa domanda avevo già risposto ma rispondo di nuovo eh? non, me ne, non me ne vogliano i tiratori istintivi allora con riconfermo ancora una volta esiste solo il tiro Bisogna, non bisogna mirare, bisogna tirare istintivamente. Però no, il tiro istintivo non esiste. Non esiste l'istinto del tiro con l'arco. Il tiro con l'arco non è istintivo. È okay? istintivo scappare, correre di fronte a un, un dinosauro, sì, ma tirargli con l'arco non c'è cioè non nel nostro DNA e quindi non funziona così. Infatti, se voi date un dato a un bambino, che, niente di più istintivo, un bambino, no? Per la prima volta, per la seconda, per la prima volta a in mano, come lo impugnerà? Vi ricordate chi ha fatto dei corsi? Come lo impugnerà? Così. Col gomito completamente basso. È vero? È vero? È vero? Tante volte anche perché, anche co perché così si sì, impugnano i fucili. Perché tutti i bambini, tutti i bambini hanno nella loro testa il fucile, non l'arco. Hanno il fucile perché è uno stereotipo. Quindi così come si spara quel fucile. Poi alziamo gomito, cerchiamo di linearli, e da lì nasce qui. Mi ricordo un po' di tempo fa, eh, non so se durante un, un, un altro seminario. Un grande dell'arceria, un grande dell'arceria, grandissimo dell'arceria, uno dei soci fondatori di tutta l'arceria italiana, disse che lui aveva avuto grossi problemi a insegnare il tiristintivo ai, tir ai tiratori di carabina, che una volta, negli anni 60, diciamo che i di tiratori di carabina non c'era quella di recollare, i caratteri di carabina si spostava e Avevano avuto grossi problemi a insegnare il tiro istintivo ai tiratori di carabina perché i tiratori di carabina non volevano tirare col mago come tiravano con la carabina. Erano cattivi tiratori di carabina tutto qua, solo questi erano cattivi tiratori di carabina perché anche i tiratori di carabina non erano ok o perlomeno non come lo consideriamo come stereotipo, cioè collimare in modo Non è possibile fare questo. Quindi bisogna inserire, organizzare una strategia che faccia sì che alla fine di un complesso ITER ci sia una collimazione. Ma questa collimazione non avverrà mai, in modo conosciuto, mai con nessun tipo di tiro, compreso il cecchino bello eh, del film. Ah, spero di essere stato. L'ultima cosa, l'istinto, si crea. Io lo devo vi devo, devo insegnare. L'istinto crea con metodo e personaggio. Segreto, metodo e personaggi. Creo l'istinto.